Buonasera, Lego Harry Potter parte 9 dovrebbe essere Puntiamo a finire il prigioniero di Azkaban in questo episodio, vediamo se ci riusciamo Allora innanzitutto in questa sala comune potremmo fare un po' di roba che magari Nelle scorse, ne quando ci siamo stati per la prima volta non potevamo fare Tipo appunto usare Vingardium Leviosa su quella lampada. Colpire quel tipo No! No! Non lo sapevo! Aiuta gli studenti in difficoltà in cambio di una ricompensa. Eh. L'ho messo io in difficoltà, però. Scusa. Eh. Ho fatto io a metterlo in difficoltà. Ma no, ma non insultare. Ma è colpa mia se eri in difficoltà. Il studente in pericolo. Eh. Grazie. Tra l'altro la ricompensa non la vedo. Però vabbè. Dettagli. Allora. Qui dovremmo quindi aver fatto praticamente tutto quello che potevamo fare. Qui altra lampada da accendere. Ecco qua. E possiamo proseguire allora. Questo coso qui non fa più nulla, vero? No. Ok, usciamo di qui. qui. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Scendiamo allora. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se state gradendo la serie. Eh. Fatemelo sapere con un bel commento anche. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi, ovviamente. Allora, si andrà di qua? Sì. Qui possiamo riordinare Ok come al solito Chi c'è là sopra? Qualcuno che si sta cagando addosso Proseguiamo Allora Questo cos'è? Questo qui a terra Oh vabbè Lezione con Lupin? Dove stiamo andando scusami? Sì, c'è Lupin qui Impariamo l'expecto patronum no? può darsi di sì può darsi che sia ora di imparare finalmente l'expecto patronum caiesce il molliccio a forma di senatore bello come si sia trasformato in, una, in un jpeg di una luna bruttissima Ok, vai Però, colpiscilo Grazie Olè Poi, vediamo un po' cosa c'è in quest'aula allora, Facciamo così Poi, salta fuori, grazie e Pum Perfetto Ne mancano due Ok, devo proprio prenderli allora Devo ricercarli, eh Lupin tra l'altro viene con me Ma che gentile Va bene. Poi possiamo fare così. Vediamo se c'è ancora qualche missioncina in questa aula, eh. Dai. Costruiscilo. Ok, è una, una testa. Che non va più in alto di così. Allora, Lumos. E tiriamo giù questo. Poi, tac e tac. No, dai, tac. Ok. Perfetto. Questo è stato fatto. Qui possiamo costruire qualcosa. Faccio molto volentieri. Da questa. Sarebbe, scusami. Vabbè. La colpisco, vediamo cosa fa. Cosa sta facendo? Ah, ok, ci ha proiettato il quadro da cui noi dobbiamo prendere il Il cosori. Va bene. Ok, qui abbiamo tra l'altro un botto di monetine da prendere. Ecco qua. Guarda qua, attacca. Poi qui possiamo riordinare i libri. E la testa. Perfetto Un po' strano questa Quest'aula Di lupine Un po' strana devo dire Aha qua possiamo salire sulla sedia Fare magari così Quasi eh Per me ce la faccio aspetta eh Aspetta Per me ce la si fa Mettilo tipo così poi così Quasi Mannaggia Fai così salci sopra e poi colpiscilo Ecco fatto. Piala, piala quella. Dai, meglio però. Dannato Harry Potter. Dai, così lo prendi, bravo. Poi. Ah, potevamo già uccidere, uccidere il tipo lì. Vai, crepa. E poi da qui potevo fare anche Wingardium Levioso su quella roba lì. Perfetto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare qua. Tac. E... Tac. Perfetto. Ne manca solo uno. Allora, possiamo tirar via queste ragnatele. Non sono nemmeno queste il... Il core... De... la missione della mappa. Strano. Cosa possono esserlo allora? Molto strano. Qui possiamo salirci sopra in qualche modo. Oh. Possiamo distruggere quelle quella Andiamo a fare aspetta eh Qua c'era il qua era un po' tricky da fare perché il personaggio scivolava appunto Vabbè lasciamolo lì quella moneta allora Prendiamoci giusto questa roba E poi illuminiamo questa lampada Ok Siamo presi un altro po' di monetine gratis Vai, colpiamo il quadro, così che ci dia il forziere, tac, e tac. Dai però colpiscilo meglio, perfetto. Expecto Patronum sbloccato, ecco perché Harry non aveva... Ah no, anche Harry ha il Ridiculous, ok, anche se a lui non serve tanto usa Expecto Patronum. A questo punto immagino che si possa uscire eh? Magari da qui No, non da qui È in fondo all'aula allora Ecco qua Ah, tra l'altro qui c'era un'altra testa Da far gonfiare Fiamola gonfiare Ecco fatto Vai, usciamo Mi sarei aspettato la testa come missione dell'aula, dell sinceramente eh? Allora, fantasma, dove bisogna andare? Ora di qua Ora che abbiamo imparato l'especto padrone, Cos'è? Ci sono le missioni finali del gioco? Possibile, eh? È possibilissimo Eh, passa, ma dopo è lo studente che mi bloccava Ok, si va di qui E tu chi saresti, scusa? Ah no non si va di qui mi è solo salutato oh. Mi va tratto in inganno la freccia Che c'era sopra di lui Pensavo se dovesse entrare lì Si sta andando dove da Agrid C'era già la missione di Fiero Becco? Vediamo eh C'è già la missione in cui muoiono Crepano tutti male eh. Ora però abbiamo Aspecto patron, Quindi possiamo disintegrare questi dissenatori Ecco fatto Prepate infami. E non altro? Sì. Prepa. Beh, morti tutti. Non mi hanno dato nessun premio però. Sono deluso. Ora quello che batte le mani, è tutto contento. Non è che abbiamo salvato lui come studente in difficoltà. Oh, vabbè. Entriamo. E ci ritroviamo di nuovo in casa di Agrid. Sì, questa è la parte in cui adesso fa tutto in malora. Ecco appunto. E arrivi viene colpito alla nuca. Non lanciavano cucchiai affilati. <ride> Va bene. E mo' lui taglia la testa a Firobecco. Poi, Crosta che morde Ron e scappa via. E si va al Platano. E non non l'hanno fatta male questa scena, dai Ah, boss fight contro il platano Wingardium Leviosa, as possible Vabbè Dammi un attimo il tempo, scusa, eh Permione, dov'è Grattastinky? Mi sa che servirei Vai, Grattastinkalo No Ho solamente trovato una cosa a caso Vabbè, vediamo un po' cosa si può fare qui, eh. A parte fare un po' di giardinaggio. Posta tirone, però. Mo se ci avviciniamo ci, ci ammazza di brutto. Quindi vediamo un po' cosa si può fare, eh. Ecco qua. È rimasto giù? Ah ok Bisogna entrare lì Bisogna aspettare che butti giù Butti giù la mano allora Tra l'altro qua Si può scavare ancora con gratta stinchi ah, Vabbè scava scava Scava Perfetto E Ridiculous Ah no c'era una talpa qui Ok questo no, bisogna aspettare, bisogna avere un altro incantesimo per aprirlo lì. Va bene. Ora si può entrare qui, giusto? Sì. Ok, entri e spari random. Va bene. Questa è la boss. Per lo meno non bisogna usare Wingardium Leviosa. Almeno quello. Ok, dai, butta giù la mano Bravo No, non l'ha buttata giù, infame Ora sì Vai, entra E spara a caso all'albero Perfetto Ultima fase Abbiamo poca vita però Però beh non sembra particolarmente difficile come boss Aspetta, non ti colpisce mai. E cioè, se non li stai sotto non ti colpisce mai. Qua mi stava per colpire in realtà. Anche parecchio male. Eccolo. Vai. Ta ta ta ta ta ta ta ta Vai, bombarda, bombarda. Perfetto. Vi assicuro che non stavo mirando, eh. Cioè. Stava random. Quello che colpiva colpiva. E siamo all'interno della stamberga strellante. Ok, riunione spostati per favore. Bisogna distruggere questi fiori, va bene. Qui tocca fare l'humus. Ah, bello! Che si apre così. E tu non fai nulla? Wingardium Leviosa magari? OK, due su cinque, ottimo. Poi da qui, come si fa a risalire? Devo colpire questo? Allora, no, cosa devo fare qui? Lo mosso? Ma non credo. Molto strano. Posso aggrapparmi qui? Non credo sinceramente che possa aggrapparmi. Per risalire. E questo fiore qui che non me la racconta giusta. Aspetta, c'era un B. Ah ok devo colpirlo Ora magari posso fare qualcosa con questo fiore Vediamo Se mi ha buttato giusto coso Ma non posso interagirci davvero Ah ora, ora posso colpire il fiore Perfetto Ed ora possiamo risalire Sì Ole grazie Ok Bene, va bene. Andiamo a prendere il tempo. Si può anche andare qui sopra, tra l'altro. Prendere questo incudine. Ok, abbiamo liberato un po' di rovi rampicanti. Scendere anche qui Fare le nostre cose. Ok si può scendere anche di sotto eh Guarda qui che c'è una cosa segretina Oddio segretina Fino a un certo punto Ed è crashato il gioco Ok ragazzi ci risiamo. Vediamo se ancora si bug, eh. Io non ci vado giù Giulia questa volta eh, Però devo andarci è il, è il gioco che me lo impone Vediamo se crasha ancora Speriamo di no Ho dovuto rifare tutta la parte Dalla lezione di Lupin del Patronus Ragazzi Dalla lezione di Lupin del Patronus Quindi tutta la boss fight noiosissima Con il platano Tutto ho dovuto rifare eh. Ok siamo qui Vediamo cosa riusciamo a fare ora Ah, questi devo, devo, immagino, bloccare questi, no? Bloccati, bloccati Credo che debba bloccare loro Infatti, uno E... due No Bloccati Grazie Così che si abbia un getto più forte per poter salire, immagino, no? Ok Credo Sì Va bene. Uh. L'importante è che non crashi, ragazzi. L'importante è che non crashi. Alzate le mani in cielo per l'energia sferica. Datemi la forza a questo gioco di non crashare. Ancora una volta. Ok, filmato. Uh. Eccolo lì, Sirius Black. E il professor Lupin. Ed ecco che arriva anche Piton e Henry che lo deve spegliar male. Ed ora si deve prendere Crosta? Ok, il livellino in si deve prendere Crosta? Allora, iniziamo a fare un po' di bordello in giro, eh? Così. Ok Eh devo colpire questo no Ok oh, Mi sa che dovrà colpire proprio il, il pianoforte credo Però il pianoforte non viene colpito Da niente Ok Colpito anche quello Molto strano eh E qua posso fare qualcosa? No Sono tutti storditi loro Vedete che il pianoforte non viene colpito Da questi incantesimi Oh si sì, colpito ok Ora dovrei aver colpito tutto E dovrei poter fare qualcosa no? Ah è andato nel camino Ok Ora, Ora posso farlo Vai costruiamo tutto quello che c'è da costruire qui Perfetto, monetina blu. E c'è il formaggio che lo attira ora, ok. Va bene, abbiamo costruito letteralmente una trappola gigante per topi affinché sia per uomini. Ok, ora gli viene spiegata la verità. E fu Peter Minus a uccidere tutti. E poi si trasforma in un topo. Trappando. Bello come gli hanno fatto i dentoni da topo. Azza, luna piena. <ride> Vabbè. Comico come gliel'hanno. Come l'hanno trasformato, eh. Ok, lui scappa. Ora, ragazzi, non deve crashare, perché se crash devo rifare tutto il gioco. Cioè tutto il livello, voglio dire. Ok, colgiamo la talpa. Perfetto. Il mago autentico in quello che penso sia l'ultimo livello di. Del terzo anno lo voglio eh Anche se potrebbe non essere l'ultimo livello Perché c'è poi la parte in cui bisogna tornare indietro nel tempo Eh quella parte lì è importante eh Chissà che questo sarà quindi il penultimo livello Ecco il talpone Perfetto Poi Qui c'è un altro vingardium leviosa da fare bene così E siamo già arrivati in realtà a mago autentico eh? ci manca pochissimo appunto mago autentico perfetto quindi qua abbiamo già fatto tra l'altro e posso far scavare a ermione con gratta anzi probabilmente devo far scavare ad ermione con gratta ok questo cos'è devo avere una mandragola per tirare via quello no Vabbè andiamo di rumos allora su questi, vediamo se funziona. Sì funziona, perfetto. Ecco vedete che per esempio qui il mago autentico si ottiene molto prima della fine del livello. Ed anche con uh, relativa facilità tra l'altro. Eccola qua la mandragola. Beh, non ha molto senso continuare a... A farmare soldi Dato che tanto abbiamo fatto quello che dovevamo fare Cerchiamo di capire cosa bisogna fare per andare avanti Il talpone lo, col lo colpisco comunque perché Mi dà fastidio vederlo in giro Allora Ermione, vai Scava E qua bisogna preparare una pozione eh. Allora, scheletro Scheletro di sulla ragnatera Ok Perfetto, poi distruggeti, grazie E dammi l'ingrediente E uno Poi, il dente di basilisco è lì, l'ho visto Perfetto, e due Ed ora quel coso lì Eh, buttalo Sarà qui dentro magari No, qui c'è una pallina Che fa crescere un fiore oh, Va bene Vediamo cosa posso fare in un giro. eh. Qua mi serve la pozione per salire. Posso magari colpire quella la roccia? È lì dentro? Sì, eccolo lì. Allora è in questa roccia qui. Ok, per forza. Questo mi dà l'ingrediente. Perfetto. Preso. Vai, Tutta dentro. Bevi la pozzoncina della forza. Ecco fatto. E vai a tirare la leva. Perfetto. Andiamo qua. Ah, qua tocca... Tira, gratta stink, eh. Vai, gratta. Fai quello che devi fare. Perfetto, loro ci permetteranno di salire. Vai, non buggarti per favore, grazie. Andiamo Altri talponi, ma dai, ma quante talpi ci sono? E quanti ragni ci sono? Perché così tanti ragni? Ok, abbiamo evitato lo studente in difficoltà, credo. Perfetto, questo livello sta andando alla grande comunque. Ok, non c'è nient'altro da fare qui. Proseguiamo. Questo dovrebbe essere la fine del livello, credo. <ride> Va bene. Ed ecco Sirius che va moribondo sul lago Ed arrivano i dissennatori Vabbè, con calma arrivano poi il Ministro della Magia, con calma, mi raccomando. Stemma della casa, solo uno, sì. Mago autentico, 100%. Ci siamo un po' rifatti dopo le pessime prestazioni degli scorsi di eh. Pur con il crash in mezzo, tra l'altro. Studente in pericolo, salvato. Quindi ci becchiamo ben tre mattoncini d'oro in questo livello, eh? Livello completato, mago autentico e studente in pericolo. Continua storia. Ed ora ci sarà il livello in cui si torna indietro nel tempo, immagino. E abbiamo Ron che... Mi fa malissimo la gamba, quindi andiamo subito. Ah, andiamo giustamente in infermeria. Quindi sarà qui che inizierà il nostro ultimo livello. Di Lego Harry Potter, anno terzo. Se notate un cambio nel lightning, nell'illuminazione della mia cam, è perché è passato un po' di tempo da quando ho registrato la prima parte di questo video. È passata qualche ora, dovevo fare altro nel frattempo. Ed ora registriamo quindi l'ultima parte Così una gira tempo più grossa non l'avevano eh. Ecco che vanno indietro nel tempo Cosa gli ha detto? Di non toccarsi la cercatrice? Ok, si va E si va per prima cosa da Howard Per salvare Fiero Becco Avremo il tempo, avremo un timer magari eh? Essendo che è una missione è fatta a tempo Ah, ok Sì, ma è... cosa sta tirando fuori, Harry? <ride> Va bene Ok, ci siamo Allora, il bacio dai dissennatori Vediamo un po' di fare questo livello e di fare anche mago autentico, eh? Assolutamente sì. Assolutamente da fare mago autentico qui, eh? È l'ultimo livello di Lego Harry Potter, anno, te anno terzo, terzo anno, quindi godiamocelo. Assolutamente. Godiamocelo tutto. Allora, attacco. Distruggiamo tutto il distruttibile. Qui dentro non c'è nulla, ok. Quello è una mandragola. Mi sa proprio di sì, è una mandragola che sta facendo il bagnetto. Però, nel frattempo, distruggiamo tutto il distruttibile. Per prenderci, B... vattene, vattene, dai, oh, ok. Conviene allora subito metterci le cuffie, così non veniamo disturbati troppo da questa mandragola. Sia Harry che Ernone. Tra l'altro, le cuffie sms. Vabbè. Okay. Ecco, il mio si è messo delle cuffie decisamente migliori. Cos'è qualcosa? Poi io lo colpisco. Ma è un elfo? No, è qualcosa magari da immobilizzare. Eh? Vediamo, con Immobilus. No. Immobilus evidentemente serve solo ed esclusivamente per gli elfi. No, si è buggata. Ok. Per fortuna potevo cambiare personaggio. Distruggiamo anche questi fiori Che ci danno comunque altre monetine E siamo già a circa un decimo Del mago perfetto Del mago autentico anzi e ecco qua Quanta bella roba Oddio Cosa ho fatto saltare Questi posso distruggerli Nope Però questi fiori qui si sì. Ok Abbiamo pulito tutto Allora Quel coso lì, non so come io possa... Forse con la mandragola? Ah, così. Ok. Adesso mettiamo la mandragola qui dentro. Così lui non può più tornare sul vaso, no? Ok, deve andare per forza lì. E butta giù il pesce. Ok. Ed ora non fa più nulla quello, perfetto. Grazie per tutti questi soldini. Ecco qua. Allora. Ora posso farmi seguire da fierobecco, no? Wingardium Leviosa immagino Esattamente Eccolo, eccolo, eccolo Che distrugge tutto Ok Possiamo anche costruire qualcosa ora Un trampolino? Ah no Uno spiedo Per attirare fierobecco lì Ah no, per cuocere prima la carne E così poi possiamo attirare fierobecco Ok Manca ancora qualcosa però. Innanzitutto distruggiamo questo fiore. E poi qui abbiamo l'accetta. Ecco fatto, giustamente. Distruggiamo le catene. Ed ora saliamo su fiore becco. Giustamente. Ok, lotta tra Lupin e Sirius Ulula a Lupin E a quanto pare Il è una Gran smiacchera anche dal punto di vista Di Lupo Mannaro Ok Dato che si era innamorato Appena aveva sentito il suo ululato Allora i calabroni però no eh. Cerchiamo di eliminarli subito. Ecco fatto eliminare anche l'alveare. Perfetto abbiamo salvato anche lo studente in difficoltà. Fantastico. E iniziamo la nostra opera di farming. Dammi questo. E dammi questo. Perfetto. E ecco qua. Piano piano si fa tutto, eh. Questi qua sono giochi da giocare con calma proprio. Non, non, non ha senso giocarli di fretta, eh. Andiamo di calma e via. Ecco qua. Poi così. Guarda qua quante monetine. Poi facciamo questo. Nel frattempo inizio anche a guardarmi in giro per vedere dove dovremmo andare, eh, per fare robe. Tac, tac. Oh, distruggiamo questa roba qui. Ecco fatto. Perfetto. Poi un leviosa, qui. E tac. Possa terminare. Ecco fatto. Perfetto. Stiamo riuscendo bene o male a distruggere tutto quello che c'è qui e a farmare così tutto il farmabile. Ecco fatto, poi Vingardium Leviosa su questo. Questo lo possiamo andare a mettere dove? Vediamo un po'. Mm, servirà prima qualcosa, dovremmo usare l'Humos lì immagino, però prima finiamo qui il Vingardium Leviosa. Ecco fatto. Bene, così Abbiamo delle rane qui Delle ranocchie Posso colpirle per farmi saltare Da qualche parte? Vediamo, eh Aha, qui c'erano delle altre cose Che non abbiamo visto prima Ecco qui Ecco fatto Perfetto Ok dovremmo aver fatto Tutto a questo punto In questa zona Allora Diamo un'occhiata a queste lucciole Non possiamo distruggere le lucciole Strano Strano che le lucciole non possono essere distrutte Vabbè Facciamoci questa parte Allora Ecco qua. Sì, lo confermo comunque. Giocandolo in cooperativa, questo gioco ha molto più senso. È molto più divertente, evidentemente, in cooperativa. Oh, la pona. Si arriva dall'alveare che distruggiamo subito. Perfetto. Ok, vai, Wingardium Leviosa qui. E di nuovo. Poi qui possiamo salire e prenderci questo bel gettone blu E anche questa zona l'abbiamo completata Poi andiamo a fare Qui sotto quello che c'è da fare Quindi I folletti Eccoci qui Perfetto Wingardium Leviosa E che era una nuvola immagino Sì Una nuvola che allaga questo posto Così facendo immagino che le rane si buttino in acqua no? Sì Ecco fatto Uh Ermione può scavare con Grattastinchi No Ermione Tira fuori Grattastinchi Ecco qua. E qui sotto cosa ci sarebbe esattamente? Prendiamo Harry. Oh, un altro di questi cosi. Ok. Prima o poi capiremo a cosa servono. eh. Posso uscire da qui, per favore? Grazie. Lasciamolo qui per adesso. E quella la possiamo distruggere. Ah, ok, si poteva far così. Perfetto. Anzi, si doveva far così. Possiamo saltare sulle rane eh? E girare nello stagno Non si sa bene però fare cosa Così random Vabbè anche il mio nel frattempo nuota Va bene Allora siamo ora sopra Ecco qua Distruggiamo il distruttibile Perfetto alta bravo ok mi pare giusto però non posso aprirlo dai ho fatto questa ah, ok posso aprirlo perfetto e questo coso qui dovremmo portarlo anche questo da qualche parte immagino sempre giù sotto di qua quindi per adesso buttiamolo lì. Poi l'humos. Vai, liberiamo questa cosa. Ole. Perfetto. E finalmente qui si può costruire quello che serve, immagino. Ecco qua. Vai, iniziamo a prendere la roba e ad attaccarla lì. Come Credo che vada, appunto. Tac. Ok Vai Un altro di questi Ah, <ride> Ok ci sono quindi dei dischi che non vanno bene Devo usare quello di giallo Ok Ok evidentemente questi dischi non vanno bene però Mi hanno dato lo stemma di griffondoro Ora io vorrei vedere da questa parte Cosa c'è però Prima di finire il livello Andare un attimo di qui Prima di finire questa parte del livello perlomeno Ecco qua Erano altre monete molto importanti Monete blu Da non perdere assolutamente E qui abbiamo un altro Mingardium Leviosa da fare Perfetto Quella non riesco a prenderla di moneta E eh, vabbè è andata così Qua tutto cade in acqua Quasi tutto Vai a questo punto facciamo quest'ultimo E andiamo a tirare il Vingardium Leviosa Come monete non dovremmo essere messi troppo male Per Permione non chiedetemi cosa stia facendo nel frattempo Vai Mettiamo questo che credo sia quello che ci permetta di finire questa sezione Sì appunto Tra l'altro eh, non è servito a niente tutto quello che abbiamo fatto. Ah no, ok, il fa comunque qualcosa. Eccolo, lullurato che fa rapare Lupin. <ride> ok, l'inquadratura così mi ha fatto ridere. <ride> Va bene. Ed infine... Ecco Harry che deve salvare Sirius Ok, altra roba da distruggere Un bocco di roba da distruggere e Se vogliamo diventare maghi autentici E ottenere quindi anche il mattoncino d'oro Per farlo, eh Distruggiamo tutto Quello che c'è da distruggere Con calma e tranquillità e ecco qui Non ci corre dietro nessuno, d'altronde Tac Ah si va pure sul ghiaccio Ok Perfetto Hanno nascosto anche delle monete blu quindi Qui in giro eh Vai Vingardium Leviosa E Vingardium Leviosa di nuovo Così possiamo anche passare Ecco qua Perfetto E abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare in questa zona ok, ora si. Sì. Abbiamo proprio distrutto tutto. Ora. Immagino che si possa andare di là. Però prima vorrei finire qui. Ecco fatto. Distruggere un po' di roba. Così velocemente. E farmare un, po un altro po' di monete. Ecco qua. Allora, qui sopra vediamo cosa c'è da fare. Lingardium Leviosa, Lingardium Leviosa di nuovo. Qui. Così nella distruggere. Perfetto. Le zucche. Perfetto, tutto distrutto. La goduria proprio. Ok. E immagino bisogna colpire quello. Per fare qualcosa No Niente Quello non frega assolutamente niente Però qui abbiamo colpito lui Queste lucce non possono essere colpite Peccato Ok Altro gettone blu preso Ecco qua Distruggiamo tutto anche qui Perfetto e qui costruiamo cosa? Un ponte? Immagino di sì Immagino che quello svolga la funzione di un ponte Sì E qui altra roba da distruggere Perfetto Mentre qui l'humos Ok Ok E iniziano a saltare fuori i dissenatori. Finiamo mm. qui allora prima eh. Cos'è abbiamo attirato la loro attenzione Non ho capito Qui possiamo costruire qualcosa Ottimo Ok Perfetto e stiamo per raggiungere il livello di maga autentico, manca poco, eh. Qui facciamo così, credo, sì. Ok, un botto di monetine. Godo. Maga autentico, perfetto. Ora possiamo andare a disintegrare questi dannati dissenatori. Boom. Perfetto. E spada bam. E poi... Pum. E ne manca solo uno. Andiamo a vedere cosa c'è da fare in questa parte del livello, però prima. Giusto per avere un'idea, eh. Tipo qui appunto abbiamo un bel gettone blu da prendere. Che mi prendo volentieri. Questo è Vingardium Leviosa? No. Qui è proprio tutto bloccato con uh, il metallo. Sì, però ci siamo costruiti una scaretta per salire, ottimo. E qui vediamo un po' cosa si può fare. A parte fa saltare qualcosa. Non si può salire qui? Hmm. Strano che non si possa salire. Magari Wingardium Levi usando quello Col pendolo comunque Eh appunto Col pendolo possiamo far salire Hermione Vai fammi salire Harry Harry Vai sali Perfetto E qui sopra si può fare qualcosa A parte prendere queste erbacce Forse no Ok Abbiamo preso altre monetine Harry, uccidi i dissenatori ora. Pum, magari meglio la prossima volta, eh. Magari colpiscilo un po' meglio. Così. Ecco fatto. Eccolo il cervo. Il patronus di Harry. Eh serio sì, se lo portano via così, va bene. Livello completato, gioco libero, sbloccato e dovremmo avere, credo, finito anche il terzo anno. Stemma della casa solo grifondoro purtroppo. Maga autentico, però, 100%. Totale gettoni. E andiamo per il 1.800.000 ormai, eh. Studente in pericolo, salvato. Quindi tre mattoncini Lego, no? Tre mattoncini d'oro, livello completato, mago autentico e studente in pericolo salvato Continua storia, vai Ah, nel frattempo l'illuminazione è andata completamente a quel paese perché è arrivato un sole della madonna A caso, c'era nuvolosissimo oggi Non è finito il livello Attenzione Giratempo sbloccato Ok Cosa vuol dire giratempo sbloccato Possiamo usarla? Non propriamente Per ora possiamo andare Su Fiero Becco Vai Altri dissennatori Non c'era questa parte però Nel film Non c'era proprio Quindi no, l'ultimo livello in realtà è la torre oscura Questo è un nuovo livello Ok Ok ok interessante interessante. Possiamo colpire queste lanterne Perfetto E usiamo anche Wingardium Leviosa su quelle lampade Così da accenderle E eh, raga si punta al mago perfetto anche qui No Allora Patronus Ah ok mentre lo sto facendo mi possono colpire Perfetto vai Patronus Alizza lì Conviene quindi tenersi più o meno sempre R in questo livello allora A meno che qui Posso usare la giratempo Qui Oh vediamo Ah no ok Wingardium Leviosa credo sì Vai spiccona tutto Spiccona anche Beh, sì, spiccona quello Già che ci sei, va? Perfetto E possiamo colpire anche quello Ottimo E poi Gingardium. Anzi, Lumos Harry, è tutto tuo Ah, c'è del ghiaccio qui? Vabbè Ecco fatto Ah c'è l'altro pure delle monetine Prendiamo almeno quella d'oro Anzi solo quella d'oro Allora qui cosa si può fare Così Ok poi Accendiamo quella luce Colpiamo questi fiori Cioliamo quello e colpiamolo E siamo a 4 su 5 Perfetto La panchina Possiamo colpirla Qui dentro vediamo cosa si può fare esattamente Possiamo distruggere Quei fiori lì sopra Ecco fatto per avere un po' più di spazio In giro Poi tu puoi andare lì Ok Ok Buono Ottimo Monetine Blu E possiamo prendere tutte queste monete Perfetto Senza quelle monete non avremmo mai potuto arrivare A livello di mago autentico Posso colpire quelle cose? No Però posso andare in alto In questo modo Vai più in alto ancora Forse da qui posso prenderlo Sì, perfetto Fai luce Harry smettila di divertirti con le giostre E uccidi questo dissennatore. Arriviamo al 5 su 5 Con questo Stemma Corvo Nero Ah le monetine Vai Hermione Tac Perfetto Ora con quella possiamo sicuramente sciogliere il ghiaccio, vai prendila. Perfetto. Possiamo passare? Eh? Non ancora. Ah, devo colpire anche l'altro. Ok, giustamente. Ora possiamo passare. Ci siamo, Ci siamo dentro il castello. Vai, tiriamo su questa testa. Perfetto, sicuramente ci saranno altre cose, no? Contate in questo livello Non credo ci siano solo Ok Ah, muori qui Ok, ok, ok, ok, capito Va bene Si muore di brutto qua Allora Saltiamo di qui, immagino, prima e andiamo anche a prenderci questo monetino che ci ha tirato il ragno. Molto volentieri. Ehm, saltiamo di qua. Ok, Wingardium Leviosa. Eh, lo andiamo a mettere più avanti, credo, no? Oppure di qua. No, vuole, vuole che lo mettiamo lì. Bene, però. Attaccati, per favore, grazie. E abbiamo anche un Pixie qui, che sicuramente io vorrei ammazzare. Non voglio avermelo intorno, ecco. Ah, ne arriva subito un altro. Perfetto. Quindi dovremo comunque avere i pix intorno. Perfetto. Allora andiamo di qui. Facciamo così e facciamo così. Poi Wingardium Leviosa, credo, sulla torcia. Sì. Così facendo lì li liberiamo quello. Bene. Ragnatela. Dammi i soldini. Beh, grazie per avermi dati. Allora, andiamo di qui. Hop, hop. Perfetto. Ehi, dove è andato? No! Dai, ho perso un mille. Vabbè, quello continua a spawnare e a cadere. Devo prenderlo appena arriva, allora. Altrimenti qua siamo fregati. Ok, mettilo lì. Guardate come va giù piano, come è buggato. Vabbè, aspettiamo che si agganci, altrimenti qua è un casino. Ok. Agganciato Vai Harry puoi andare un po' più avanti E Hermione Va ora Vai Perfetto Harry dove sei andato? Sei tornato indietro Bravo Allora puoi arrivare qui in fondo Devo fare così Devo costruire quest'altra parte del ponte Così che anche Ernione arrivi Posso salire qui sopra? In qualche modo? No? Peccato Davvero non posso salire qui? Uffa. Prendere quelle succose monete blu. Ah sì, ecco ce l'ho fatta, perfetto. Sono saltato sulla maniglia. Andiamo avanti allora. Ok, siamo di nuovo fuori. Ci saranno i dissennatori, credo. E eh, appunto, guarda di qui. Quanti sono? Fuori uno. E fuori due. Perfetto. Fuori tre. Bene. Ok, iniziamo a riprenderci un po' di monete. Vediamo se riusciamo comunque a fare il mago autentico, pur essendo morti due volte. La vedo dura, però ce la possiamo fare, eh. Oddio. Crepa? Ok, dobbiamo preparare una pozione qui. Dobbiamo trovare anche il, cal il calderone soprattutto. Dove sarà il calderone? Ah, quello è Lovingardium Leviosa. Vai. Perfetto. Usa questa roba, credo, lì. Per accettare l'albero. Ok. E abbiamo l'altro. Ingrediente Però non abbiamo ancora trovato dove metterlo Ah ok, eccolo qua Perfetto Vai, uno Due E lo scheletro dov'è questa volta? Sarà qui sotto, dite? Oh, vediamo eh No, no, vai giù, vai giù. Ok, va bene, possiamo entrare qui. Oltre che distruggere queste ragnatele, non è servito a niente distruggere quella. E qui dentro c'è chi è? La Sibilla Kuman. Così a caso. Siamo entrati nel nell'ufficio della Kuman. Vabbè, però lo scheletro qui non c'è. Ah, beh, giustamente devo leggere, devo leggere qui con Ermione. Non so perché non avessi trovato subito questa cosa. E ho perso. Ho perso l'ordine. Ok, è andato comunque bene. Vai, prendiamoci il nostro braccettino. E andiamo a fare la pozione. Forse se no non lo fai con l'ordine giusto ti si apre comunque, ti dà quello che ti serve per proseguire, ma non ti dai i soldi. Grazie, oddio, Harry, Harry, Harry. di tutti, patrono Marie. Pepa e... Pepa. Perfetto, Ermione, tira la leva. Tra l'altro lì c'è anche un soldino blu. Che Non avevo visto Sempre nascosto la prospettiva Va Di nuovo Ci stanno facendo un panino Vogliono fare un panino e rgnone. Non è una bella cosa Ok, fatto Posso passare di qui? Sì Ah, di qua però mi sa che si va a finire il livello, credo Così, è una sensazione Eh Dato che tecnicamente sulla cima della torre dovrebbe esserci poi la boss fight o comunque Sirius Ecco qua, vediamo questi Ne manca ancora un bel po' per diventare maghi autentici, eh Sicuramente le due morti non hanno aiutato Ok, sì, infatti c'è un filmato qui Cos'è, il capo degli senatori? Non, non ho capito quindi boss pet con il dissenatore Ok Continuiamo a fuggire Poi Dai però usalo il Patronus ne l'hai imparato a fare Scusami eh Ok Prendiamo anche questo E ok ed ora scende lui Azza. Che devo fare esattamente? Sarà ancora con Wingardium Leviosa? Eh? A quanto pare ah, Sto per morire, non è una bella cosa Eh, sono morto Che palle Il problema è che è tutto scivoloso qui, no? E a prendere l'incantesimo tra l'altro ci metti anni. Ecco, vai, usalo. E poi non lo puoi nemmeno spammare. Te lo usi una volta, poi rimetti via la bacchetta. Oh, va bene. Ole. Sì, abbiamo Ermione, ma spostati. Ole. Ehm ce la fai? Ok, colpito. Buono. Ok, altri soldini che non penso però mi faranno arrivare a mago autentico. Ok, fuori uno. Fuori due. Fuori tre. No, no, no, mi hanno ingabbiato. Volevo prendere questa monetina d'oro. Quattro. E 5. Ed ora il Wingardium Leviosa. Sì. Quindi. Ok, gli è arrivata comunque la merda in faccia. Ciogliamo questi. Ecco, vai la prossima volta che ci succhi adesso. Ti becchi una bella merdata in faccia. Expecto patronum. Via via via via via via, aspetto patrono. Dai, però. Lentissimo a castare quella roba, aspetto patrono. Ok. Fatto che non è nemmeno chiarissimo quale sia il delay, però vabbè. Dettagli Ecco mo, ghiaccia tutti. Il signorino. Ecco fatto, crepa. Merda. su, aspettalo, bravo ok, questa è una boss fight un po', un po così, però dai perlomeno no era un po' sfidante oltre non era troppo facile come quella del platano un minimo sfidante lo è stata ok, Sirius se ne va tutto contento Però non, non capisco un cavolo come al solito. Oh. Mm. Non penso che si rende, abbiamo fatto il saluto militare, però va bene nel libro o nel film. Ok, livello completato. Quindi abbiamo ufficialmente finito il terzo anno a questo punto. Non penso ci siano altri livelli da fare mago autentico 88% mi sa che anche non essendo morti quel paio di volte forse avremmo potuto, non, avremmo comunque, non saremmo comunque riusciti a farcela eh? ok mattoni d'oro e siamo a 65 continua storia gustiamoci quindi il finale del terzo anno di lego harry potter eccolo lì lupin Giustamente se ne va mm, Ok Lo stavo facendo <ride> Va bene Ok Poi sono Fred e George Sì Che aprivano la scopa di Harry nuova